Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video Oggi inauguro ben due cose, sono emozionatissima Prima il mio super trespolo comprato per due soldi a Hong Kong eh, di cui vado veramente fiera e fatemi sapere qui sotto nei commenti se vedete bene perché la mia intenzione è di lavorare a questa distanza se vedete bene i miei vari passaggi se sono chiari e se va bene anche l'illuminazione perché sono qua con un lampione puntato e praticamente sto, ho perso 3 grammi già perché fu oh, un cult e... Seconda cosa importante, oggi inauguriamo la mia nuova rubrica del lunedì, che si chiama Ask Ale, ovvero chiedi ad Ale. Ve ne ho parlato sui social, ve ne ho parlato nel mio sito internet www.labuitedesettual.com e oggi eccoci qui. In pratica è un piccolo spazio dedicato a voi alle vostre domande, ai vostri dubbi, se volete sapere come si usa uno strumento, se volete sapere, cioè se, se lo so ovviamente, eh, se avete bisogno di sapere come eh, si eh, leggono le istruzioni, che ne so, per esempio in inglese come queste, se avete bisogno di capire cosa vogliono dire queste righe. Se avete bisogno di una delucidazione sul cucito su come si fa la tecnica chiedetemi io lunedì vi risponderò comunque magari sotto nell'info box vi metto il link al posto che ho fatto sul sito così potete andare a leggere oggi colgo l'occasione per rispondere a francesca che un po di tempo fa già un mesetto un o due fa mi chiese come si lavora quei ferri circolari come si impugnano e come si regola la tensione del filo io già ho avevo fatto un, un video eh, su come si faceva la maglia rasata nei ferri circolari perché sapete che i ferri circolari si lavora la continentale in maniera completamente diversa rispetto a quelli tradizionali Quelli tradizionali il filo lo imponiamo sulla destra, lo facciamo girare con la mano destra nei ferri circolari il filo lo teniamo con la sinistra quindi partiamo, io sto facendo un poncio questo è un lavoro chiuso, vi faccio ripicciolirlo, vediamo di se riesco a farvelo vedere. Vedete? Questo è un poncio che sto facendo per una mia amica che, mannaggia lei, mi ha scelto un... un vi faccio vedere che l'ana ha scelto. Guardate quanto è fino. Mi ci vorranno 27 anni per finirlo. Ehm, però è sofficissimo, è davvero una nuvola. Il gomitolo è questo, è la kit silk della Drops. Bellissima. Eh, magari se vi può interessare eh, posso anche farvi un video sulle lane che uso eh, perché credetemi ci sono delle lane molto belle magari poco pubblicizzate come per esempio la Drops eh, che sono fantastiche e non costano un botto come per esempio la Rowan che adesso va tanto di moda ma torniamo a noi come si lavora con i fari circolari allora innanzitutto fondamentale il marco punto se lavoriamo in, in, in, in, chius uh, sì, in chiuso, ciao Ale, <ride> se lavoriamo in, in tondo, perché il lavoro essendo chiuso dobbiamo sapere appunto, um, dobbiamo sapere quando inizia il giro, quando lo finisce. Quindi io ho già spostato il mio marcapunto perché ho finito di fare il giro precedente e ho iniziato quello nuovo. Io tendo sempre a fare subito il primo punto perché non voglio perdermi il marcapunto. Se non avete questo, vi do un piccolo consiglio, potete usare tranquillamente anche le spillette con le da baglia oppure anche le graffettine, non succede niente. Io uso, uso questi qua che sono quelli della Clover le avevo comprati in lussemburgo come si lavora con i ferri circolari? allora innanzitutto la comodità dei ferri circolari è quella che essendo corti perché il ferro arriva qua adesso qui non si vede perché ho montato le maglie però questo è il ferro qui c'è il connettore in metallo a cui è agganciato il cavo che è flessibile sono molto corti generalmente sono sui 10-15 centimetri sono molto corti e permettono, vi permettono di portare il lavoro ovunque ma soprattutto vi permettono di, di eh, lavorare eh, senza fare cuciture cioè voi potete fare un maglione tranquillamente senza mai staccare il ferro se non per le parti delle maniche allora come si lavora? come vi ho detto il filo sta sulla sinistra anziché sulla destra quindi per quanto riguarda il ferro sinistro prendiamo il nostro indice e facciamo girare il filo due volte in questa maniera, in questa maniera Francesca regoli la tensione del filo, ok? Dopodiché prendiamo il, uh, il nostro ferro appoggiando il pollice e appoggiando il ferro tra il pollice e le altre, il, medio, il medio e le altre dita, l'indice dovrà rimanere sempre un pochino sollevata sollevato come in questo caso per quanto riguarda il ferro destro non facciamo altro che tenerlo nella stessa maniera solo che l'indice andrà a trattenere l'ultima maglia che avete lavorato in modo da non perderla a questo punto iniziamo a lavorare io sto utilizzando sto usando la maglia rasata perché è una cosa molto semplice non facciamo altro che passare il ferro sotto nella maglia come la maglia come il dritto normale e far scivolare la maglia da questo lato tirando un pochino il filo con, con l'indice ok quindi passiamo la maglia sotto andiamo a pescare il filo dopodiché tiriamo un pochino in questa maniera si regola la tensione francesca te lo faccio vedere ancora passiamo la maglia sotto peschiamo il filo e facciamo scivolare ok Questo è uno dei modi più semplici per lavorare a, a con i fari circolari il dito indice ti permette di controllare la tensione in maniera ottimale stai abbastanza morbida con le mani e eh, appunto regolatelo man mano che passi di là i, i punti e le maglie e vedrai che non sarà difficile ecco fatto te lo faccio vedere ancora una volta lentamente quindi magari mi avvicino quindi con il ferro destro vado a prendere entrare nella maglia del ferro sinistro alzo un pochino il dito indice vado a pescare il filo il dito indice lo tengo morbido in modo che il filo possa scorrere e lo butto dall'altra parte dopodiché tiro un pochino ecco fatto il nostro lavoro la cosa meravigliosa di questi ferri è che come vedete è abbastanza veloce perché facendo solo un tipo di punto eh, non dovete andare a complicarvi la, la vita. Ovviamente se fate il maglione dovete tener conto del dello scollo, degli scalfi, quindi ovviamente dovete tenere conto di contare, insomma, eh, delle varie cose. Ecco fatto, sono andata avanti con il mio lavoro. È semplicissimo ok? io spero che questo video sia stato chiaro e possa esserti stato utile Francesca eh, ci rivediamo tra 27 anni quando ho finito il poncio <ride> perché lo so l'ho iniziato tipo a novembre ma davvero tra mille cose mille lavori non riesco mai a finirlo mi sembra di essere come Penelope che al giorno di giorno st tesseva e la sera disfaceva io non, non, non lo disco però sappiate che l'inizio è stato scomfittante però insomma spero di, di riuscire a finirlo prima o poi ehm, spero che possa essere stato chiaro fatemi sapere nei commenti sotto se si vedeva bene Francesca spero che ti possa essere stato utile ti mando un bacione e un saluto a tutti se avete dei dubbi qualsiasi dubbio scrivetemi anche sotto nei commenti sarò felice di rispondervi lunedì prossimo con la mia rubrica un bacione ciao e buon inizio settimana ciao ciao ciao ciao ciao